per iniziare lo streaming sta per iniziare sono dal vivo vabbè non sono da vivo vivo valenza sono dal vivo e così e poi vi voglio mi hanno oscurato un video prima di iniziare vi voglio dare un avvertimento iniziare con la giacchetta del pigiama nella porta vi volevo dire non mettere gli hashtag o i cancelletti nella descrizione del video o nel video care amiche ed amici qui il vostro sentenza vi saluta perché altrimenti ve lo mettono forzatamente in privato io adesso ho fatto ricorso perché ho tolto tutti gli hashtag pure dal campo degli hashtag di un video che ho caricato e sto togliendo tutti gli hashtag dalla descrizione dei miei video perché altrimenti ve li possono mettere in privato quindi mi raccomando se voi caricate del video non mettete gli hashtag nel titolo o eh, non mettete gli hashtag nella descrizione poi se il tema trattato da questo video vi piace mi raccomando condividetelo con gli altri ma soprattutto se volete aiutare se vorreste aiutare il mio canale mi raccomando eh, commentatelo dategli like a questo video e soprattutto eh, condividetelo in modo che anche altri possano avere eh, la possibilità di commentare questo video perché io faccio video soprattutto per che le persone possano eh, commentare i miei video, altrimenti eh, vediamo persone blog, lo sto io. Metto tutti i miei video in creative common attribution e quindi, eh, come dire, eccoci qua adesso parte ho, ho modificato il titolo e, e niente ciò la pagina del chat molti mi chiedono non so perché ma di fare come che tempo che fa sono le 19.52 e quindi il titolo del video eh, parzialmente nuvoloso eh, 79 gradi fahrenheit 26 gradi centigradi, umidità 66 per cento, si sente vento 8 km orari precipitazioni 10 per cento, cioè non si sa se pioverà al 10 per cento o ci sono solo probabilità del 10 per cento che piova. Comunque il vento è di 5 miglia per ora e sono 8 km orari Allora, il tema del giorno, Mauro Biglino ha ragione. Trattano i fedeli e credenti, allora sarebbe meglio mettere fedeli e credenti, o fede i fedeli e i credenti. C'è sempre qualcuno che giustamente è puntiglioso e mi corregge. Vediamo se salva. Ecco qua. Trattano i fedeli e credenti dai italioti massa di idioti. Mi piace come frase quindi perché beh quanto riguarda la religione cattolica cristiana in generale io avevo la bibbia di gerusalemme che modestamente era un bellissimo libro modestamente ce l'ho avuta poi il prete non veniva mai a fare l'ora di religione io anche se ero ateo volevo capirci qualcosa ma lui era titolare dell'ora di religione prendeva i suoi soldi in bianco non, non era precario non era terziarizzato non era nulla in una scuola privata e non veniva mai è venuto il primo e l'ultimo giorno qua ci abbiamo della mediterranea i mostri dell'apocalisse che in pratica è considerato un quinto evangelo l'apocalisse di san giovanni qua abbiamo la cena segreta di cui vi ho parlato in un altro video trattati e rituali catari della biblioteca ad Delfi numero 332 quindi Un'altra versione di cristianesimo e un'altra buona novella un altro Evangelo. Qui abbiamo le apocalissi gnostiche, Apocalissi di Adamo, Pietro, Giacomo e Paolo. Contrariamente a queste non sono state riconosciute. Che poi è divertente perché all'inizio i padri della chiesa cattolica riconoscevano molti testi gnostici apocrifi ed eretici non riconoscevano poi quelli che sono stati canonizzati e quelli che sono stati canonizzati sono stati canonizzati in versioni molto differenti e distanti da quelle iniziali e poi sono stati tradotti e ritradotti fino adesso ma qua ci abbiamo i testi che sono rimasti come ripudiati dalle da richieste ufficiali le apocalisse gnostiche della delfi numero biblioteca delfi numero 181 edizione di lusso perché poi ci sono quelli da tascabili come questo i vangeli gnostici vangeli di tommaso maria verità filippo cioè questi sono vangeli che in base a quale criterio non sono stati riconosciuti chi decide qual è il vangelo che c'è il verbo cioè evangelo e la buona novella che già il buon messaggio il messaggio nuovo che già il verbo divino e quale vangelo non ce l'ha molti elementi del cattolicesimo nel corso dei secoli sono stati presi dalle religioni politeiste, pagane, monolatre e polo, polilo, polilatre della religione greco-romana e dell'ermetismo egizio. Quindi chi decide? Eh, qua vediamo abbraccia nella copertina, che era una divinità agnostica dell'antichità è passata al cristianesimo gnostico chi ha deciso quali testi scegliere forse la divina provvidenza o forse i censori dell'epoca perché la bibbia tanto il nuovo come il vecchio testamento come la bibbia ebraica non è nient'altro che il Redes digest dell'epoca e poi qua ciò mangi gli apocrifi della Inaudi Tascabili, un'opera più completa, perché non solo c'è i, i Vangeli apocrifi, ma c'è anche i Vangeli gnostici, magari di, tradotti in modo differente da come l'ha fatto l'Inaudi, anche se non proprio molto differente. Grazie per i due like al video, ma già eh, leggiamo il, il menu, perché è inutile leggere tutto il tomo tutto il libro Leggiamo allora eh, i Vangeli apocrifi Vangeli dell'infanzia Protovangelo di Giacomo, Vangelo dello Pseudo Tommaso, Vangelo dello Pseudo Matteo, Vangelo, Vangelo dell'infanzia arabo siriaco, Vangelo dell'infanzia armeno, Libro sulla natività di Maria Storia di Giuseppe Fagname, Vangeli della Predicazione, Vangelo Giudeo Cristiani, i Vangeli giudeo cristiani, Vangelo degli Ebioniti, Vangelo dei Nazarei, Vangelo degli Ebrei. Poi frammenti papirici: Papiro di Osirinco 840, papiro. 2, papiro di Fayum, papiro eh, 11 o 11710, 11710 di Berlino, i Vangeli della Passione della Resurrezione, Vangelo di Pietro, Vangelo di Nicodemo, eh, ciclo di Pilato, Assunzione di Maria. Vabbè, non vi dico tutto il ciclo di Pilato perché eh, sentenza di Pilato, anafora di Pilato, paradosis di Pilato, morte di Pilato, lettera di Pilato a Erode, vabbè, l'assunzione di Maria, vangeli gnostici, Vangelo di Tommaso, Filippo e Verità. mentre qua ci abbiamo. Ecco, questo c'ha il Vangelo di Maria in più rispetto a questo, ma non so come sono tradotti adesso non mi ricordo. Gli ho letti nel passato. Io magari avrò avuto circa i vostri anni perché li ho letti 18 anni fa, 20 anni fa. Questi libri? Poi c'è Vangeli Dualistici. Il libro di Giovanni evangelista Vi rendete conto? Questi sono solo alcuni dei Vangeli non riconosciuti, solo alcuni, alcuni, alcuni, tutti quelli che si stanno trovando fino ad oggi, già da, dal secolo da due secoli fa, magari riempirebbero tutti i papiri dieci volte le mie biblioteche con quale criterio si è arrivati a selezionarne soltanto 4 degli Evangeli e quelle versioni e poi perché durante 2000 anni si sono tradotti e ritradotti e ritradotti e ritradotti e nessuno che non sia uno studioso come Mauro Biglino può accedere a tutte quelle traduzioni e a tutte quelle versioni del passato che si contraddicono l'una con l'altra. Non si tratta che ogni culto religioso ha la sua versione. Ma che sono circolate così tante edizioni dello stesso Vangelo, della stessa comunità, che in pratica nella stessa comunità di cristiani si sono contraddetti anno dopo anno, secolo dopo secolo. E poi non poteva mancare il Vangelo di Sani Gesualdi, che a mio dire, amici miei, amiche mie, amiche ed amici miei, eh, il vostro Sant'Enchan, vi garantisce che è il Vangelo più serio che sia stato mai scritto, ed è uscito, parola di Nino Frassica stato finito di stampare dalla Longanesi, compati e compani nel 1985. A Milano, 20.122 Milano via Salvini 3: La Gaia Scienza, cioè deve essere per forza un evangelo. Se no, non ci mettevano la Gaia Scienza. Gaia in greco e terra, quindi la scienza della terra. O è, un, o è uno scritto terra-terra? allora da qui la gaia scienza oppure evidentemente è uno scritto che ha a che vedere con la con la sapienza della scienza della scienza delle cose della terra però eh, con la tuta nera si, si salta di più io mi chiedo io vi chiedo anzi facciamo di più ci chiediamo tutti insieme quale sia fra questi secondo voi l'evangelo migliore adesso mi mancano quelli ufficiali cioè quelli scritti nella bibbia di gerusalemme altrimenti ci sarebbe un tomo grande eh, quanto la metà di tutti questi qua messi insieme come si come ci fanno credere che a un certo punto soltanto una combricola religiosa una comunità una confraternita per non dire una delle tante sette cristiane quella diretta da paolo cioè da saulo di di sarno abbia detenuto nel corso dei secoli l'ispirazione divina e gli altri no e, e che tutto quello che si è stato scritto con anteriorità ai vangeli ufficiali e anche con posteriorità alle loro ripetute traduzioni a volte modificazioni si è tutto eretico e quindi bruciavano chi leggeva magari un vangelo scritto appena differente eppure loro Potevano dire di avere il vero Vangelo. Ora, io mi chiedo, veramente possiamo credere una cosa del genere. Io intanto vedrò di continuare a fare l'editing. Intanto che ci sto. Tanto, non metterò più i tag perché ho visto che bloccato come privato un video perché gli ho messo i tag nella descrizione eh, vediamo un po vediamo ecco qua track eh, scusatemi ma faccio l'editing adesso vi nella descrizione del, del video poi a questo gli metterò il link ma speriamo che anche per mettere nella descrizione degli altri miei video eh, non succede nulla di, di cattivo al video però è quello è quello il mio dubbio ci sono tanti vangeli in circolazione ma come mai eh, solo qualcuno è un vangelo autorizzato e poi non ci mettono al corrente di tutte le traduzioni come dice biglino che continuano a fare a rifare di quel vangelo modificazioni a volte strutturali non marginali come mai come mai che non ce lo dicono veramente è triste è triste la storia ma è così è la storia della religione ci continuano a presentare versioni modificate poi se ci avete fatto caso già di questioni dottrinali tipo eh, le gesta dei santi, i miracoli, già quasi non ne parlano più ufficialmente. Ma la Chiesa ormai è diventata un qualche cosa che serve a intermediare con i poveri per prendere eh, non so, dei guadagni, dei profitti e la Chiesa ormai si occupa di dottrina sociale, si occupa di ingerire nella politica. Perché dovete sapere che non un premier statunitense, non la Merkel tedesca, non un premier cinese o russo interferiscono molto nella vita pubblica e politica italiana, ma il premier di una teocrazia straniera, cioè il Papa, perché lo stato pontificio della curia romana che quella le denominazione il vaticano e la città che è l'unica città ma io mi domando dove finisce la città del vaticano nel cintere nella mura di, delle cinte murarie oppure i giardini sono già lo stato vaticano e gli edifici sono cioè eh, gli edifici sono lo stato vaticano e i giardini piazzali pubblici sono lo stato della curia romana però The Holy See, come si dice in inglese, lo stato della Curia romana, il cui leader è il Papa, che a volte parla contro la Curia, eccetera, è uno stato straniero, quindi è uno stato sovrano, teocratico che si regge secondo una politica medievale, una istituzione politica medievale, assolutista, piramidale, ma il papa con i suoi umili giudizi interviene costantemente nella vita politica sociale e civile italiana e anche culturale più di quanto fanno gli altri premier infatti nei, nei tg trasmettono del papa a livello politico a livello culturale a livello religioso ci sono decine e decine di interventi perché allora visto che ci sono tanti buddisti in italia tanti ebrei in italia tanti musulmani in italia Tanti in Italia, tanti taoisti cinesi in Italia, tanti sikh, tante minoranze cristiane in Italia, eh, tanti shintoisti giapponesi, perché non danno lo stesso spazio anche a tutti gli altri leader religiosi parla solo il Papa, come se parlasse per tutti quanti gli altri? Perché in Italia il nostro in italia ci sono molte confessioni religiose non sempre seguite da stranieri ma proprio da italiani e soprattutto in due buddisti che praticano yoga e poi l'italia dal 1984 grazie a prodi è uno stato laico non laicista laico quindi eh, chiunque può dire che l'italia è taoista e buddista e shintoista e gnostica è tutto quello che vuole l'italia è laica non è uno stato confessionale il vaticano invece è uno stato confessionale quindi se vogliamo fare parlare il papa in qualità di leader religioso devono anche parlare gli altri leader religiosi nel telegiornale e nei programmi di approfondimento culturale non che ci sono tanti programmi settimanali sul cattolicesimo e gli altri che fanno ma non si può mica scegliere a che comunità religiosa dare il 5 per mille e l'8 per mille E allora scegliamo che anche la RAI faccia parlare tutti o non fa parlare nessuno. E è così. E poi, vabbè, il Papa che aveva detto che combatteva contro gli orrori della pedofilia e della corruzione nel Vaticano, per il momento non si sono viste cose... Eh, facciano gridare allo scalpore ma era ad aspettarselo io mi aspetto di più ma ripeto eh, come ci possono dire che in duemila anni di storia solo dio ha ispirato solo quattro vangeli ma voi ci avete in mente in migliaia di anni di storia di induismo testi indù ci sono in ogni stato dell'India, migliaia in ogni stato, forse ci sono stati milioni, perché poi i musulmani hanno basso l'India e hanno bruciato molti libri. Ma tutti i trattati tantrici, indù, buddisti, eh, cioè dire che ogni tempio aveva eh, migliaia. Di volte la mia biblioteca o più è come dire niente, anche perché ogni religioso con molta esperienza scriveva di suo per dare un testo sul quale apprendere. Quindi se l'induismo c'è più di 5.000 anni, almeno quello riformato, se la cultura dell'India c'è più di 10.000 anni e la scrittura c'è più di 5.000, Immaginatevi voi ogni giorno i libri che si riscoprono le versioni diverse, le traduzioni diverse da idioma a idioma dell'India e, e lì non si dice che un testo è ispirato o un testo non è ispirato, eh, non, non si considera nessun un testo come eretico. Invece noi abbiamo solo quattro Vangeli in duemila anni di cristianesimo. È assurdo, poi sono piccolini e quindi come può essere? un dio onnipotente saggio e tutto ispiri così poco un altro capitolo sarebbero anche i miracoli riconoscono un santo dopo due o tre miracoli e con dio che fa solo due o tre miracoli salvando due o tre persone sul miliardo e mezzo di cattolici che ci sono nel mondo poi come dice biglino a te di sicuro se per di dio non ti concede nulla, neanche un miracolo per un tuo parente o familiare gravemente malato. Ma se vai a confessarti dal prete che è una persona, dai delle donazioni alla chiesa e preghi un santo che ti dicono loro, al santo l'ascolta e magari il miracolo lo fa. Ma è cose da pazzi. Cioè perché ci deve essere eh, come intermediaria la chiesa, la santa madre chiesa? e persone che sono umane anche loro quando quando secondo Voglio citare tutta la lettera oggi. Quando secondo il maestro e l'unico rappresentante di dio nella terra e l'anima secondo master e andatelo a cercare in internet master e l'unico rappresentante di dio nella terra è l'anima se tu credi se tu credi di avere un'anima e il tuo unico rappresentante il tuo unico intercessore Dio è la tua stessa anima, nessun prete, nessuna istituzione, nessun edificio, perché lo stesso tempio divino è il corpo umano, come dicono i tantristi. E come dice Gesù Cristo è un testo agnostico. Non esiste verità che ti può essere rivelata. La verità ce l'hai dentro di te. L'inferno lo puoi avere dentro di te o il paradiso lo puoi avere dentro di te, ma il corpo umano è un microcosmo. Vedete qua il corpo umano con i suoi chakra yoga tantrico tanto buddista come hindu è un microcosmo quindi le varie divinità dell'induismo risiedono nel corpo umano i vari buddha illuminati risiedono nel corpo umano ecco qua i, eh, i mandala e i chakra del corpo umano in un meditatore tantrico che può essere tanto buddista come indù. Le vere divinità nell'induismo risiedono dentro il corpo umano, no, non sono cose da adorare esteriormente come per i cattolici. Quindi per Eckhart l'unico intermediario tra l'uomo e Dio è la sua stessa anima e ci sono mille raffigurazioni così se uno crede non ha bisogno di andare in un tempio a fare che a formalizzare il suo culto invece no l'unico intermediario se credi tra te e io o tra te e il nirvana tra te l'illuminazione tra te e il tao tra te l'universo sei tu stesso e la tua coscienza e il ridestarsi della tua coscienza a una realtà diversa a un piano superiore dell'essere eh, non può essere eh, tutti tutti tutti gli scritti possono essere indicativi non ci sono scritti che sono eretici e quindi cattivi apocrifi e da eliminare gnostici e da scongiurare e invece testi ufficiali che vanno bene perché comunque il punto di partenza e il punto di destino sei tu stesso e la mappa la devi trovare con la tua coscienza attraverso la meditazione attraverso la pratica dello yoga attraverso la recitazione di mantra e attraverso eh, le preghiere se credi eh, Potrai arrivare a dio potrai arrivare a raggiungere il nirvana potrai eh, arrivare alla moxa la liberazione suprema dell'induismo ma i testi sono solo delle mappe delle mappe generiche che non necessariamente si adattano al tuo essere quello che oggigiorno la gente cerca in molte religiosità diverse, e a volte trova, ma ciò che trova sta dentro se stesso, quindi, in realtà, sono degli specchi: i testi religiosi per poter riscoprire il proprio volto e quindi ritornare all'origine delle cose, eh, poter avere una migliore coscienza di se stessi e della realtà. Quindi, eh, il, il Ecart, diceva Mester Eckart il migliore intercessore o mediatore tra l'uomo e Dio e l'anima, la sua stessa anima. Tu ti devi salvare da te. Tu devi trovare le risposte, tu le devi con era nulla. Sarai servo dei religiosi e dei preti. Capito? E con questo vi lascio perché ci sarebbe molto da parlare ma se questo video vi ispira delle cose mi raccomando commentate sotto fatemi sapere cosa ne pensate esprimete il vostro giudizio e condividete questo video soprattutto affinché altri possano eh, dirmi quello che pensano e che lo possano condividere a loro volta. Poi, come sempre, lascerò i video consigliati nelle anteprime e nel riquadro a destra. E qui vi saluto il vostro Santen grazie di avermi seguito, ditemi la vostra opinione. E secondo me uno deve meditare per riscoprire la sua interiorità e riscoprire nella sua interiorità l'elevazione di coscienza. Piano più elevato del suo essere, che non sta da quel da qualche parte fuori nei cieli sottoterra, ma è nella nostra stessa mente che bisogna elevare la coscienza. Allora vi lascio. Spero che questo speciale di oggi vi sia piaciuto. Commentatelo, dategli like e condividetelo. Arrivederci, perché la verità non la si può trovare mai al di fuori di noi. Diceva Gesù Cristo in un evangelo gnostico, ma la dobbiamo trovare nei nostri cieli interiori, i cieli della mente, come disse anche Buddha. Ciao!